Ciao a tutti, oggi prepareremo l'orange card. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono succo d'arancia, scorza di due arance, zucchero, uova, burro, amido di mais. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. e la scorza d'arancia e facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungiamo il succo d'arancia, le uova, il burro e l'amido di mais. E facciamo cuocere per 15 minuti, 90 gradi, velocità 2. Togliamo il misurino e proseguire la cottura per 8 minuti, 90 gradi, velocità 2. Riposizionare il misurino e frullare per 15 secondi a velocità 6. Trasferire in basetti di vetro sterilizzati. E lasciare raffreddare prima di riporre in frigo. Orange card si conserva in frigo per 10 giorni, ideale per farcire torte, bignè o biscotti. Grazie e alla prossima ricetta.